Salve a tutti ragazzi, sono S2004, oggi siamo in un nuovo video sulla vanilla e non sono andato a fare questa intro, ci metto una vita a cambiare comunque in questo video, visto che siamo nella, nella 1.16.3 vorrei visitare il nether, quello nuovo vabbè non c'è tanto di nuovo da dire, a parte che hanno aggiunto il brutto quindi innanzitutto io volevo andare a vedere un brutto. Eh, perché adesso non mi ricordo dov'era il.. C'è cioè, questo qua che mi sta ammazzando. C'è cioè, che tenta di ammazzarmi. Comunque.. Eh, non mi ricordo dov'era il um... i cosi che non mi ricordo come si chiamano voi morite i bastioni ecco non mi ricordo dove sono i bastioni perché c'è sta roba qua Vabbè. Eh, non mi ricordo dove sono i bastioni e quindi adesso farò un taglio dove lo cerco e comunque volevo dire siamo arrivati a 100 iscritti probabilmente l'avevo già detto nell'altro video però non mi ricordo è da tanto tempo che non faccio più un video Prima di tutto perché sono andato in vacanza, poi perché avevo un sacco di cose da fare, poi perché non trovo mai tempo. Tra una cosa e l'altra, comunque, non riesco mai a fare video. E tecnicamente questo video dovrebbe uscire poi. oggi, quindi <ride> devo far veloce. E se no, probabilmente lo farò uscire un altro giorno. Comunque penso che lo farò uscire sabato perché entro oggi non riesco a pubblicarlo comunque mh, detto questo io vado a cercare il bastione e ci vediamo tra un po' allora ragazzi sono arrivato e, e qua l'avevo già esplorato quindi è un problema e comunque spero che spawnino lo stesso i bruti o oh, non so se devo andarne per forza a prendere una nuova Questo qua O lo uccidano Quindi Vabbè Ammazziamo prima questo qua Allora ragazzi sono ancora andato un attimo a casa Per prendere una shulker box Perché se no non avevo spazio Intanto ho trovato questo bastione Mentre che vengo qua ho trovato anche eh, diversi degli altri che non mi ricordo come si chiamano eh, Quelli neri comunque <ride> Quello di... Non mi ricordo minimamente come si chiamano Io ho dei problemi di memoria Comunque intanto adesso noi siamo nel bastione quindi non ce ne frega niente, dell'altro dobbiamo cercare un brutto, eccolo qua, un brutto, vediamo. Ah, ce ne sono anche più di uno. Ah, quindi questi qua sono pronti a suicidarsi pur di non, eh, di non darmi la loro roba. Penso sia un bug perché tecnicamente non dovrebbero suicidarsi Abbiamo trovato lo spawner di Magma Cube Ma io sono tipo lontanissimo e niente vabbè comunque i valuti li abbiamo visto prendiamoci quest'oro che eh, un po' di oro non fa mai male come c'è ancora una cassa aspetta uh c'è roba figa così prendiamo tutto senza guardare che adesso non abbiamo tantissimo tempo allora eccola lì un brutto che è morto subito ha dato solo un comunque mi era semmato di vederne altri perché ne spawnano un sacco forse perché vogliono renderlo molto difficile a questo posto siccome ci sono dei loot abbastanza buoni Allora qua sicuramente non c'è niente quindi spawner di magma cube teniamocelo proprio perché Adesso provo a metterci un attimo un po' di, di torce per far smettere di spawnare i magma, i magma cube, però tanto penso sia abbastanza inutile. Penso di averli abbastanza uccisi tutti Adesso vale, devo tornare su Quindi magari mi metto un attimo l'elitra E prendo del danno Come? Togliamoci un attimo questo Rimettiamoci questo Comunque a parte questo mi sembrano dei bastioni quelli giga enormici però non mi sembra di star trovando cose molto utili per adesso quindi mi fa un po' strano cioè, mi fa un po' strano, penso che lo esplorerò un attimo senza registrare Allora ragazzi, mentre ero nel nether ho trovato questo e un sacco di altra roba che sono non sto a farvi vedere Quindi, eh, chiudiamo qui Prendiamo un bel banner che dovrebbe essere qua e la mettiamo Giusto per, non ci sono banner Quindi puliamo questo banner qui Faccio vedere anche come si fa sta fare vale, così adesso mi servono anche tre bacchette d'acqua e vedete ora l'ho pulito rimettiamo le boccette a posto e ora per fare questo banner bisogna andare al, alla tavola del che non so come si chiama telario ma ah, però ci serve anche un colore quindi io direi di farlo ciano giusto perché avevo detto che il è il mio colore preferito che è questo e quindi ora abbiamo questo standard qua che direi di mettere in casa da qualche parte che è un trofeo, diciamo. Dai, quindi, ad esempio, qui mettiamo questo. Ora, questa è tutta la roba che ho trovato insieme a questa che è un sacco di roba che adesso non ho voglia di mettere a posto. Quindi, lascio qui poi è già la cassa della roba che metterò poi un giorno a posto ma intanto avevo detto che un giorno avremo fatto anche l'altro del leader che comunque non penso che farò oggi ma poi un'altra volta oppure potrei fare già oggi intanto questo è la che ho costruito un po' di tempo fa se vi interessa vederlo mi sembra che sia proprio lo scorso episodio se non quello prima, perché mi sa che era quello prima. Sì, quello prima, perché nello scorso episodio abbiamo costruito le giuglie, la giù della roba in cantina. In questo episodio quindi penso che non sia durato tanto solo far vedere in quello, quindi io direi... Ma anche se questa zona del Neder qua è già bella così. Allora ragazzi, quindi, visto che non sapevo proprio benissimo cosa fare, ho deciso, tra l'altro non è che facciano poi così tanta luce, questi si sì, lantern, comunque, qui non avevo messo niente di giusto così, forse lì dovrei poi mettere qualcosa, tipo il cibo, le alghe, visto che loro mangerebbero le alghe, comunque cos'è che volevo fare in questo episodio? Allora, prima di tutto... Volevo fare le stanze perché presso che finita questa costruzione vorrei fare le stanze dove vivono. E quindi adesso io provo a costruirne una e poi vi faccio vedere il risultato finale. Quindi ci vediamo tra un attimo.